Mamma mia, sta dieta mi sta distruggendo Che fame, che c'ho, che fame Oh, fame, fame, fame eh, Ma non vale Ciao, eh, amore Ma amore, la palestra i buoni propositi e la dieta? No, amore, ma sono già tanto bella dentro Non vorrei esagerare poi anche col fuori Ma cosa stai facendo? Sarà possibile che tutte le volte che ti vedo sei sempre dietro a mangiare? Allora io i sacrifici per chi li faccio? Cioè, o insieme o no? Cioè, ma non lo so io, eh? E vabbè, ma tesoro, ma non vale, dai, un boccone, solo uno, solo uno, aspetta!